Siamo online con Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. Ciao Alessandro. Ciao a voi e ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito. Eh, Questo evento è organizzato da Critica Economica, di cui io sono il coordinatore, e dall'associazione Sottosopra, eh, che sta organizzando eh, molti, eh, molti eventi online in quest durante questa ormai non è più una quarantena, però eh, eh, durante questo periodo un po' particolare. E, mh, oggi eh, per, parleremo di America. Eh, andare, partiremo dalle proteste eh, che stanno animando io, gli Stati Uniti in questi giorni per ampliare un po' il discorso e andare a vedere le tendenze di lungo periodo che attraversano eh, il paese. E... Mh, tra i migliori commentatori di queste tendenze c'è appunto Alessandro Aresu che ha pubblicato eh, un libro molto interessante chiamato Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, ehm, pubblicato molto di recente, eh, in cui va ad analizzare proprio eh, questo dualismo, questa nuova guerra fredda eh, che si sta eh, sviluppando a livello globale e che si sta intensificando anche nell'ultimo periodo dopo lo scoppio del dell'epidemia di coronavirus e eh, adesso si aprono degli scenari inediti perché eh, con la spaccatura che si sta evidenziando all'interno degli Stati Uniti ma anche con il problema di Hong Kong eh, per la Cina eh, entrambi i paesi eh, si trovano ad avere un problema in casa eh, e vedremo quale sarà il paese che, ne us che ne uscirà vincitore che riuscirà meglio a superare eh, i problemi interni per affermarsi nella competizione globale. Io vorrei iniziare con una domanda ad Alessandro. Eh, cosa ci rivelano degli Stati Uniti queste proteste eh, spesso violente a cui stiamo assistendo? Allora, di nuovo tanti saluti a tutti, grazie mille per l'invito, grazie per aver eh, menzionato eh, il mio recente lavoro su, eh, su Stati Uniti e Cina. Oggi, visto che parliamo degli Stati Uniti, ho voluto omaggiare con una maglietta di Strand Bookstore a New York che... È una delle librerie eh, di, di, libri, di libri usati più bella del mondo, quindi spero di poterci tornare eh, presto. Eh, chiaramente non ci sono potuto andare quest'anno per eh, fare il rifornimento, dunque, le proteste sicuramente ehm, sono. Un elemento che si ritrova in diversi momenti della storia degli Stati Uniti. Recentemente sto leggendo l'ultimo libro dell'analista geopolitico George Friedman, fondatore di Stratford e di Geopolitical Futures. E lui scrive addirittura che il conflitto razziale è endemico nella storia dell'America e nell'identità americana. Insomma, è un'espressione forte, ma sicuramente è stata costellata la, la nascita eh, degli Stati Uniti e, e la sua storia in eh, momenti estremamente drammatici dal, dal conflitto razziale, dall'esclusione della cittadinanza, della popolazione eh, afroamericana, le discriminazioni che hanno caratterizzato vasta parte del Novecento. Alcuni dei eh, conflitti eh, più aspri e più forti eh, della storia degli Stati Uniti, anche mh, è importante il posizionamento dei vari eh, partiti. Ci sono per esempio delle letture storiche del New Deal estremamente interessanti che mostrano come eh, Roosevelt avesse costruito la sua alleanza per portare riforme economiche e sociali ma con una sorta di eh, patto del diavolo con eh, una, mh, una parte egemone dei eh, democratici del sud degli Stati Uniti estremamente influenti nel congresso eh, per decenni che escludeva da questa rivoluzione economica e sociale perché così è stata eh, da parte della popolazione soltanto perché eh, erano appunto di origine afroamericana. Poi questi elementi eh, hanno uno svolgimento drammatico ulteriore nel contesto della storia novecentesca degli Stati Uniti e, e si deve poi eh, proprio a un uh, democratico del sud uh, linton johnson il uh, conferimento di diritti politici e civili che quella popolazione uh, non aveva um, le differenze uh, del della popolazione degli Stati Uniti eh, si ripercuotono sicuramente eh, sulla, sulla disuguaglianza molto forte presente nel paese eh, tutt'oggi e eh, di cui la stessa eh, pandemia che ha colpito gli Stati Uniti eh, credo con una violenza eh, estremamente notevole eh, anche per eh, una gestione sia da parte del presidente Trump ma anche da parte del, dello Stato eh, degli apparati di potere statunitensi e anche del collegamento tra il governo federale e, e i vari stati che ha evidenziato molti elementi eh, carenti, ha lasciato abbandonate eh, tante persone. Tra queste persone ci dicono eh, chiaramente eh, le statistiche già da aprile, ma poi nel mese scorso in modo più chiaro che eh, gli afroamericani sono stati comunità eh, di gran lunga eh, più colpita con una violenza eh, molto più ampia eh, rispetto agli, agli altri gruppi eh, degli Stati Uniti. E questi elementi, eh, diciamo questi ultimi elementi si innestano poi in un contesto politico-sociale eh, degli Stati Uniti estremamente complesso, credo, sulla questione della razza, anche per <laughs> uh, uh, il diciamo un certo tipo di, di impatto nella polarizzazione eh, statunitense degli anni di eh, Barack Obama no, insomma ricordiamo eh, voi siete un po' più giovani di me ma probabilmente ricordate anche voi quella serata dell'elezione eh, di Barack Obama la commozione Io mi ricordo di averlo seguito su MSNBC insomma c'erano gli, eh, gli afroamericani che piangevano per quell'evento um, Diciamo, quell'evento ha veramente cambiato eh, gli assetti di potere degli Stati Uniti nella eh, consapevolezza dei eh, gruppi sociali eh, che ne fanno eh, la società e ne costruiscono il potere? E la risposta eh, direi che eh, è no. Uh, anzi è il, naturalmente non, non per colpa di uh, Barack Obama ma c'è stato probabilmente se guardiamo a mente fredda la situazione una sorta di uh, rinculo come diciamo, una risacca della, della questione eh, razziale riemersa in modo violento con alcuni eh, elementi eh, violenti che hanno fatto parte anche eh, del, dei sostenitori di, di Donald Trump che poi... Eh, mh, entra all'interno di queste eh, dinamiche, dinamiche in cui c'è anche eh, l'elemento, anche quello evidenziato in modo piuttosto chiaro dalla statistica, dell'azione della polizia, del eh, tutto sproporzionata nei confronti eh, delle persone eh, afroamericane. Donald Trump chiaramente non, diciamo, non, non gestisce questi elementi in termini di tenuta tende a leggerli in termini di ehm, convenienza elettorale, come spesso fanno eh, i politici. Però, appunto, quello che ho cercato di delineare brevemente, perché... Una delle storie eh, e delle ferite più importanti eh, della vicenda degli Stati Uniti eh, non può essere approcciata eh, semplicemente dal, dal, dal punto di vista della logica elettorale. E, mh, quello che vediamo eh, è che probabilmente comunque eh, sarà contenuto, eh, insomma non porterà eh, a, a dei eh, moti rivoluzionari in un senso o in un altro eh, negli Stati Uniti, è comunque un sintomo e una spia di eh, questi elementi profondamente contraddittori e problematici eh, presenti nella più grande eh, potenza mondiale. Bene, ehm, prima di passare a un'analisi un po' più geopolitica, vorrei farti un'altra domanda, sempre sulla questione del caos americano. Cos'è che un europeo rischia di non capire del caos americano? Cioè, perché ehm, la, il movimento Black Lives Matter. Eh, si sta diffondendo un pochino in realtà anche in Europa, soprattutto nel Regno Unito, eh, dove in questi giorni eh, ci sono anche, anche lì stiamo assistendo a delle proteste abbastanza violente e, però eh, a me sembra così eh, a primo impatto di, di vedere una differenza tra quello che sta succedendo in Euro, in, fra la reazione in Europa e la reazione negli Stati Uniti e questo mi fa pensare che forse c'è sicuramente c'è qualcosa che c'è una, una differenza fondamentale del, dell'America rispetto a noi che forse noi non cogliamo e vorrei chiederti appunto di questo. Ma guarda, molto brevemente, poi torniamo anche sugli altri temi, ma eh, ci sono differenze estremamente profonde, il, il, il nesso libertà-violenza nella società eh, statunitense è assolutamente imparagonabile rispetto all'orizzonte politico-sociale delle... Mh, europeo eh, lo dico anche senza giudizi di valore insomma come, eh, come una, una consapevolezza di quelle differenze eh, ce, ne, ce ne accorgiamo ogni tanto quando avvengono dei degli, delle tragedie che riguardano l'uso delle armi per esempio ma eh, l'uso delle armi è un tema eh, che attraversa il eh, dibattito pubblico statunitense e l'orizzonte anche lobbistico e di sostegno alla politica in termini che per un europeo che non ha piena contezza della situazione degli Stati Uniti sono assolutamente inimmaginabili e imparagonabili e è anche quello che è stato la vicenda eh, delle comunità afroamericane degli Stati Uniti nella, nella loro storia, insomma a partire da, eh, dal, dall'evento che ha lacerato l'Ottocento eh, statunitense, la, la guerra civile di cui peraltro c'è eh, una forte Diciamo, eredità in tutti i sensi anche in, in termini di eh, discorie mentali e di visione del mondo Il, diciamo, un europeo non può avere l'idea di che cos'è no? i simboli della confederacy eh, sono tutti elementi che a noi eh, sfuggono e comunque a noi sfugge credo eh, la, mh, insomma, la presenza della eh, della violenza e il suo legame con, problematico con eh, il concetto di libertà individuale negli Stati Uniti ci sfugge eh, quella storia delle comunità afroamericane il loro eh, dramma di affermazione nel novecento ci sfugge il, eh, il risentimento di parte del, dell'America bianca in una situazione diversa dove, peraltro eh, anche se ovviamente non hanno eh, acquistato questa dimensione delle proteste ma eh, c'è anche un'altra storia di discriminazione eh, degli Stati Uniti eh, che a mio avviso peraltro eh, avrà eh, sempre più importanza che è quella delle comunità asiatiche americane pensiamo insomma ai provvedimenti sulle persone di origine nipponica e poi anche a quello che potrebbe succedere agli americani che provengono vengono dalla Cina nei, eh, nei prossimi anni, In, insomma è veramente eh, una storia che ha una eh, grandissima complessità e che poi visto che c'è il tema della violenza è legata anche a qualcosa che fa parte della, della storia degli Stati Uniti della loro ascesa a superpotenza mondiale che è la guerra e quindi c'è anche questo legame tra eh, la, la violenza e gli eventi bellici spesso la violenza presente nella società è come se eh, debordasse in eh, alcuni eh, eventi bellici degli Stati Uniti Insomma, quindi io penso che eh, le situazioni siano eh, incommensurabili. Naturalmente il, eh, insomma, il razzismo, il caporalato, tantissimi eh, elementi che possono suscitare una simile indignazione esistono nelle nostre eh, società, però è corretto dal mio punto di vista affrontarli tenendo presente quali sono le specificità della, della storia degli Stati Uniti da questo punto di vista. Um, adesso passerei un po' più a un piano geopolitico, cioè eh, le disuguaglianze interne agli Stati Uniti, queste spaccature sempre più profonde, eh, sia di natura eh, etnica, razziale, che di natura eh, economica, che rischio strategico pongono per la leadership globale degli Stati Uniti? Ah, guarda, è un tema eh, interessante, devo dire, e se ne parla sempre di più. Di recente ho letto eh, il libro di Massimo D'Alema eh, su Grande la confusione sotto il cielo. Anche lui un po' fa questa eh, argomentazione, eh, insomma, le, eh, la diffusione, l'irradiazione del modello degli Stati Uniti soffre eh, di indebolimento anche perché eh, questa è l'argomentazione eh, soffre di un indebolimento questa, questa irradiazione questo valore universale perché eh, effettivamente le disuguaglianze della società sono profonde quindi una persona eh, che vede gli Stati Uniti dall'esterno può sognare di essere Jeff Bezos eh, o Elon Musk eh, ma se poi prende un treno o va in un aeroporto di, dice ma non mi trovo eh, diciamo eh, a, a, lì dove Elon Musk produce le Tesla o, o dove eh, vengono fatti con questa eh, idea geniale che, che lui ha avuto eh, i razzi e le altre strutture per andare nello spazio in senso verticale nello stesso nello stesso luogo e non come Insomma, sempre funziona eh, la manifattura spaziale un pezzo in un posto in uno stabilimento, un pezzo in un altro quindi tu vedi eh, non so, anche plasticamente è stato, non ho fatto a caso oh, questo esempio perché poi eh, negli, negli stessi giorni abbiamo visto ed è stato molto sottolineato eh, in tutto il mondo eh, da un lato gli Stati Uniti che uscivano dalla loro debolezza eh, che perdurava dal 2011 in cui per andare nella stazione spaziale internazionale dovevano chiedere un passaggio alla navicella russa Soyuz e peraltro pagare per questo la federazione russa per tutti questi anni comprese eh, insomma, gli anni in cui i rapporti non erano eh, certo rosei e non lo sono nemmeno adesso e quella diciamo la bellezza del cruscotto delle zone di comando eh, dello spazio eh, negli Stati Uniti con, con questa straordinaria cerimonia orchestrata da Elon Musk, e dall'altro tu vedi, eh, vedi quelle scene. Quindi effettivamente, diciamo, questo aspetto dell'immagine fa sempre parte della, eh, della potenza. E, eh, diciamo, la. Ci sono due punti. Il primo punto è che la potenza ha un costo. Eh, su questo, diciamo, sia George Friedman che il mio collega Dario Fabri hanno scritto delle cose molto belle. Diciamo, il eh, essere la superpotenza mondiale. E anche portare un fardello io che amo molto Shakespeare ricordo quella bellissima frase sul fatto che la testa che porta la corona dice Shakespeare è anisi difficile portare la corona del mondo perché appunto ha un costo ha dei costi enormi e gli Stati Uniti devono investire moltissimo ed è un tema che io approfondisco molto nel libro sul capitalismo politico nel loro apparato di difese di sicurezza, questo significa che non, non investono in altro È il, quindi insomma tante considerazioni che poi facciamo eh, magari a volte anche in modo eh, superficiale sui costi eccessivi della difesa e eh beh insomma eh, nel, nel bilancio del pentagono mh, roba ce n'è eh, davvero eh, tanta, ricordo che solo gli investimenti in ricerca e sviluppo del pentagono nel 2020 ammontano a 10.0 di dollari quindi eh, effettivamente nel radio poi sono tantissimo eh, viene sottratto per questo luogo per questo ruolo globale per questa eh, volontà per esempio di eh, presidiare gli oceani e i mari del mondo oppure vengono cioè, ci sono delle scelte che comportano che tu eh, non fai altro. Poi gli Stati Uniti a volte spendono in modo inefficiente certe cose. Per esempio sappiamo che nella sanità gli investimenti sono ingenti, ma questo non ha, eh, non ha creato eh, un sistema che fornisce eh, opportunità di assistenza uniformi e diffuse alla popolazione. Quindi spesso anche da parte della della stessa popolazione eh, statunitense c'è cioè un anelito a modelli diversi da questo punto di vista ehm, giustamente eh, si osservava all'inizio della campagna elettorale di Donald Trump nel 2016 prima che lui si riposizionasse sulle tradizionali posizioni eh, repubblicane che lui per prendere più voti diceva eh, no io sull'assistenza sanitaria la estenderò altro che eh, tagliare eh, i i, i, piani di, eh, i piani di Obama e, e quello, che, è quello che hanno fatto i democratici quindi eh, diciamo nella, eh, nel portare la corona eh, del mondo si stratificano e si accumulano queste fortissime contraddizioni che in alcuni casi tendono ad esplodere e che sono, sono credo eh, ben illustrate dagli aspetti di dinamicità anche economica della società americana dei consumi del, del mercato interno eh, che, che anche di recente hanno dato delle, mh, delle prime e da verificare eh, avvisaglie positive pur in una situazione assolutamente drammatica o pensiamo ad elementi geopolitici di forza straordinaria degli Stati Uniti come le politiche monetarie e il ruolo del dollaro e poi c'è tutto questo diciamo nella nostra epoca eh, di fratture eh, quello è il paese delle fratture eh, per eccellenza, insomma tanti discorsi che poi vengono fatti nel contesto europeo eh, immaginiamo in questo momento del coronavirus su, non so, la didattica a distanza, l'infrastrutturazione digitale e, mh, questi elementi sono fortemente amplificati eh, nella società degli Stati Uniti in modo diverso rispetto a non so, in Corea del Sud eh, quindi eh, dobbiamo tenere presente questo quest aspetto eh, di profonde contraddizioni che caratterizza la società americana all'interno eh, poi anche dei suoi straordinari punti di forza eh, Parlavi della questione della, del fatto che è scomodo portare la corona eh, a volte però nella storia ci sono stati periodi in cui eh, di corone ce ne sono state due mi viene in mente così il periodo di Maria Stuarda e Elisabetta I in cui si competeva per la corona di Regina in Inghilterra eh, oggi eh, sembra che eh, facendo una, una similitudine eh, a fianco agli Stati Uniti ci sia un, un pretendente al trono del mondo che, che come Maria Stuarda portava una religione diversa rispetto a Elisabetta prima, eh, porta un, eh, un modello economico diverso eh, e che non è il prevalente, che come il cattolicesimo non è la religione prevalente in Inghilterra, il eh, socialismo di Stato, come lo vogliamo chiamare, eh, il capitalismo, eh, capitalismo di Stato eh, non è il modello prevalente mondo. Mm. nel mondo. In questa sfida delle due corone fra Cina e Stati Uniti eh, quali tendenze di lungo periodo stanno emergendo e anche quali somiglianze eh, faccio riferimento alla situazione di Hong Kong e eh, quindi al a un problema, inter che è il problema interno della Cina mentre ora sembra emergere un forte problema interno che anche se il prossimo presidente sarà un democratico dovrà essere comunque fronteggiato perché ricordiamo che Joe Biden eh, fu uno dei principali sostenitori della legge che mi pare negli anni 90 eh, fu introdotta per rafforzare eh, il sistema poliziesco. Eh, quindi, eh, la mia domanda è proprio: eh, in questa sfida, in questo scontro, quali sono eh, a parte le, gli epifenomeni, quali sono le tendenze eh, più profonde? Allora, è, è interessante l'analogia, e bisogna partire dal fatto che a concorrere per il dominio del mondo l'altra ehm, potenza eh, in ascesa, eh, diciamo a quella potenza del mondo, tra virgolette, non ne è mai fregato granché. Il, questo perché? Eh, perché per la Cina il mondo coincide con la Cina. Eh, anche eh, diciamo la centralità del mondo eh, è la Cina. E la Cina sostanzialmente questo non ha mai smesso di pensarlo anche perché è un tipo di cultura che fa molto leva sulla continuità storica no? sulla, eh, sulla capacità eh, di tenere insieme la, la storia che essa rivendica come la storia più antica del mondo eh, tra i, i punti di forza eh, eh, della propaganda anche del partito comunista cinese attuale c'è cioè questo grande Braccio con la storia della Cina, del tutto dissimile eh, rispetto al, eh, al tentativo eh, fallace e inutile eh, di Mao Zedong di contrapporre il Partito Comunista Cinese alla storia tradizionale cinese. Quindi eh, all'interno di questa storia tradizionale noi dobbiamo pensare che per il dominio del mondo sta concorrendo qualcuno che pensa anzitutto a sé eh, e non pensa al mondo. Chiaramente ha un'idea di sé, che eh, un'idea che si è costruita. Si può, eh, diciamo, eh, criticare attraverso il diritto internazionale o degli altri elementi. Ma dobbiamo sapere: e eh, questo è un elemento strutturale e di lungo periodo. Qual è l'idea di sé eh, che ha la Repubblica Popolare Cinese? questa idea di sé, per esempio, dal punto di vista eh, territoriale, dal punto di vista eh, culturale, vediamola un secondo. Punto di vista territoriale, tale idea di sé comprende eh, la cosiddetta eh, Cina continentale, dove ci sono dentro Macao, eh, Hong Kong. Xinjiang eh, e Tibet e, e Taiwan, quindi questa è l'idea eh, di sé che ha questa, uh, questo attore che eh, si trova in crescita. Ebbene, diciamo, l'idea di sé dal punto di vista territoriale è culturalmente, secondo la Cina, deve essere omogenea, ma eh, per ora non è omogenea perché questi territori hanno delle declinazioni di autonomia diversa dove naturalmente la più problematica è quella eh, di Taiwan quindi questo è un elemento strutturale eh, di lungo periodo no? eh, in primo luogo eh, diciamo quell'attore eh, non vuole dominare il mondo eh, ma vuole eh, costituire questo eh, questo orizzonte territoriale e culturale. Per farlo è disposto a tutto, però, compresi eh, degli aspetti che riguardano l'influenza eh, in alcune aree del mondo, perché poi eh, tutto ciò deve essere riconosciuto e perché poi c'è, eh, diciamo, quello di Taiwan è veramente un grande tema. Diversi gli altri eh, per proporzione ormai. Insomma, il, eh, il Tibet, anche questo non lo dico in termini di valio, valori, ma fattuale, è sostanzialmente già passato in carreggiata, non è che arriverà eh, un nuovo Dalai Lama che potrà opporsi al dominio cinese. Lo Xinjiang è più complesso, Macao è meno complesso, Hong Kong sicuramente è un tema storico eh, profondamente eh, sensibile. Comunque diciamo l'idea di una forte autonomia di Hong Kong, a mio avviso ho avuto anche occasione di scriverlo, si è già indebolita, perché si è indebolito il suo senso e la sua forza di eh, grande centro finanziario, che era complet è completamente diverso oggi rispetto a quello di 50, eh, 30, 20 eh, anni fa per l'ascesa di Shanghai, l'ascesa enorme e Diciamo inimmaginabile nella sua dimensione di Shenzhen, eh, il luogo dove ci sono eh, aziende come Huawei, ma anche come eh, l'assicuratore Ping An, che è uno dei principali azionisti di HSBC, la storica banca. Eh, eh, britannica di Hong Kong nata con eh, il commercio dell'oppio quindi eh, diciamo Hong Kong di per sé si trova in una posizione estremamente debole e naturalmente diciamo mh, rappresenta però un problema simbolico molto forte per eh, la solidità del, dell'anglosfera della Gran Bretagna e degli Stati Uniti quindi eh, mh, continuerà ad essere eh, un tema rilevante ma comunque mai rilevante quanto il destino di, eh, di Taiwan nel lungo periodo, cioè per intenderci mi pare improbabile che possa scoppiare eh, un conflitto bellico vero per eh, Hong Kong, mentre l'ipotesi non può essere esclusa eh, per Taiwan, anche se è molto lontana dai nostri schemi mentali, eh, diciamo questa cosa non può essere eh, esclusa. Negli aspetti strutturali della Cina è eh, estremamente importante quello che è successo nell'ultimo uh, decennio, cioè che a seguito della grande recessione, diciamo, gli Stati Uniti ehm, si sono sono un po' addormentati e comunque eh, diciamo non dobbiamo nemmeno sopravvalutarne eh, le capacità nonostante la loro straordinaria potenza sicuramente rispetto allo sviluppo tecnologico eh, cinese per poi eh, diciamo diventarne ossessionati e anche esagerarlo in ogni caso le capacità eh, di digitalizzazione della società eh, della Cina e di eh, giocare un ruolo di primo piano eh, negli elementi eh, che, che riguardano le grandi direttrici dello sviluppo tecnologico è reale e continuerà ad essere eh, un'arena eh, di contesa eh, di primissimo piano con, eh, con gli Stati Uniti. Eh, gli altri due elementi strutturali, il primo è l'aspetto demografico e eh, lo sviluppo economico cinese è stato in grado di smentire in eh, tantissimi occasioni eh, delle profezie di sventura eh, che venivano dall'occidente e eh, eh, non solo, no? uh, dopo piazza Tiananmen tra un anno la cina crollerà, tra cinque anni la cina crollerà, tra dieci anni la cina crollerà e, e così, pra, pra, eh, legge, leggiamo i libri erano veramente eh, così, quindi idiozie, eh, però eh, la questione demografica è estremamente importante, diciamo, le conseguenze sociali ed economiche della politica del figlio unico e dell'attuale bilanciamento della popolazione cinese nei prossimi vent'anni, eh, eh, 25 anni, eh, sono una sfida eh, molto rilevante da tutti i punti di vista, quindi questo è un elemento strutturale da monitorare, secondo me. Poi, eh, in ultima... Eh, giungendo all'ultimo punto il rapporto coi vicini eh, che secondo gli analisti eh, statunitensi qui con maggiore intelligenza rispetto a quelli che eh, prevedevano l'inevitabile crollo economico eh, della cina viene eh, sempre considerato come uno degli elementi di, di debolezza di pechino lo è direi che lo è tutto Ora uh, la Cina uh, è circondata uh, da, da paesi non, non amici, non alleati, insomma c'è il caso della Corea del Nord, poi c'è il Pakistan e poi ci guardiamo attorno e vediamo uh, paesi che... Eh, non hanno tanta voglia di vivere in un secolo cinese che poi nel loro vicinato eh, vuol dire che ne sentono sul serio il respiro e la consistenza eh, quindi questo è un elemento eh, di debolezza estremamente importante e diciamo nel breve, breve medio termine la cosa a mio avviso più importante da monitorare è quanto questi elementi di ostilità eh, nei confronti della Cina da parte di coreani, vietnamiti, giapponesi potranno essere veramente sfruttati eh, dagli Stati Uniti eh, per un riequilibrio eh, delle catene del valore siccome non è affatto semplice eh, questo, questo riequilibrio ma esiste questa ostilità da parte di, eh, di questi paesi eh, che hanno dei rapporti molto economici molto importanti con la Cina hanno con la Cina una storia complicata tra avere una storia complicata tra loro insomma non stiamo a parlare dei rapporti tra Corea e Giappone che ci porterebbero eh, troppo in là. Diciamo, sarà eh, interessante vedere. Eh, appunto nei prossimi eh, uno o due anni eh, che, eh, che effetti e che azioni ci saranno eh, su questo da parte, da parte degli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece in, il, sistema, eh, il sistema economico, il sistema economico della Cina, il sistema economico degli Stati Uniti. Dunque questo è un aspetto su cui mi concentro molto nel libro sulle potenze del capitalismo politico no, lì la tesi è che eh, sia la Cina che gli Stati Uniti sono delle eh, incarnazioni diverse di potenze del capitalismo politico, ovvero potenze che prendono sul serio l'affermazione di, eh, di Adam Smith che nella ricchezza delle nazioni scriveva eh, la difesa è molto più importante dell'opulenza in che modo queste potenze svolgono eh, l'affermazione di Adam Smith? Molto in breve, eh, da parte della Cina, questa viene svolta attraverso la pervasività del Partito Comunista Cinese all'interno della società, ovvero alla crescita cinese tuttora eh, ora contribuiscono maggiormente le imprese private. Quindi Imprese private eh, di dei privati eh, si inventano delle cose degli oggetti e eh, hanno dato una, eh, un contributo essenziale allo sviluppo oh, tecnologico cinese degli ultimi dieci anni. Alibaba, Tencent, eh, la stessa Huawei, eh, naturalmente, e TikTok, adesso, eh, cioè la cinese ByteDance, Imprese eh, private. Allora, cosa però non possono fare queste imprese private a parte nel sistema cinese c'è un articolato ehm, strumentario di partecipazioni statali, insomma i cinesi eh, negli anni 50 e 60 studiavano i sistemi di economia mista europei a partire da quelli italiani e hanno imparato qualcosa su questi, eh, da questi della governance eh, societaria rendendola ancora più eh, diciamo, profonda e complessa nessuna di queste imprese può fare qualcosa che sia contrario alla volontà politica del partito comunista cinese, nessuna impresa in Cina uh, può fare questo perché altrimenti per ragioni eh, di sicurezza nazionale gli imprenditori in Cina essendo un paese dove eh, non vi sono delle libertà politiche, eh, conoscerebbero il monopolio legittimo della forza che li è esercitato dal partito comunista cinese anche in termini eh, estremamente eh, violenti quindi queste persone possono essere sostituite, riprogrammate e sparire, quindi questa è la natura negli Stati Uniti eh, Invece la decisione sulla sicurezza nazionale viene presa da questo eh, enorme eh, apparato militare di sicurezza che porta appunto il peso della, della corona del mondo. Portare il peso della corona del mondo però vuol dire anche è il, su il 5G, non è che esiste il mercato, è il, non è che arriva diciamo, l'attore con la migliore soluzione, con costo-efficienza e allora qualcuno la adotta manco per sogno, eh, diciamo, perché ci sono delle considerazioni di sicurezza nazionale, ma poi queste considerazioni di sicurezza nazionale si applicano a, si applicano a tutto l'orizzonte dei dati, si applicano a tutte le cosiddette infrastrutture critiche, l'aerospazio, lo spazio, quindi eh, la potenza dell'economia privata eh, degli Stati Uniti conosce questi eh, confini della sicurezza nazionale che, eh, come mostro nel mio libro, da quando il conflitto, con la Cina si acquisce vengono allargati a dismisura quindi siamo in presenza di due eh, paesi una, eh, una una peculiare democrazia come gli Stati Uniti definita prima che democrazia repubblica da eh, chi l'ha fondata e invece un sistema eh, socialista che sono in modo diverso ossessionati entrambi dalla sicurezza nazionale Alla luce di queste considerazioni, eh, come giustifichiamo eh, l'atteggiamento della classe politica eh, americana verso la Cina? E soprattutto quali sono le differenze, anche alla luce delle elezioni di novembre, fra eh, la classe politica eh, repubblicana e quella democratica eh, nell'atteggiamento verso il concorrente cinese? Allora, eh, diciamo, per me eh, c'è una battaglia che si è giocata in anni precedenti e all'interno di una classe dirigente degli Stati Uniti prima una parte era egemone e adesso un'altra parte è egemone allora la parte che era egemone prima poi in termini insomma più o meno eh, complottistici dato che ogni tanto i complotti sono anche veri possiamo ehm, possiamo identificarla con eh, un apparato finanziario e imprenditoriale comunque persone eh, società istituzioni che vedevano nella eh, enorme crescita cinese una grande opportunità di arricchimento l'esempio da questo punto di vista sono le banche d'affari degli Stati Uniti eh, pensiamo per esempio al ruolo che Goldman Sachs ha giocato nel collocamento e nella privatizzazione di imprese cinesi anche questo è un elemento che descrivo nel mio libro, per esempio con l'amicizia tra eh, l'attuale eh, vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese Wang Qishan eh, un, uno dei pochi membri della eh, classe dirigente del partito comunista cinese ad aver studiato non materie ingegneristiche ma ad aver studiato storia, avere una grande passione per, per la storia, peraltro eh, un po' di anni fa aveva consigliato a tutti di leggere Tocqueville eh, dunque Walter Shan eh, era diventato nel, nel corso degli anni 90 molto amico di un signore che si chiama Henry Paulson che era il capo di Goldman Sachs e poi è diventato il segretario al tesoro mh, degli Stati Uniti ricordate quello che ha affrontato la prima parte della grande recessione perché era l'ultimo segretario al tesoro eh, di George W. Bush eh, diciamo questo rappresenta eh, l'esponente per eccellenza di quella visione eh, cioè quelle persone eh, io non so se credessero veramente che eh, la Cina con lo sviluppo economico avrebbe avuto maggiore libertà politica sarebbe diventata eh, diciamo maggiormente democratica oppure no eh, diciamo questo ci interessa fino a un certo punto quello che dobbiamo eh, comprendere eh, però è che eh, queste persone erano egemoni nella visione degli Stati Uniti con Clinton e buona parte anche con Bush e si, eh, si registra una transizione eh, diciamo a cavallo tra la presidenza eh, o tra l'amministrazione Obama e l'amministrazione Trump ma in realtà c'è già in parte all'interno dell'amministrazione Obama eh, dove eh, ci si rende conto che mh, questa visione del mondo eh, non fa gli interessi eh, degli Stati Uniti, può essere estremamente problematica, allora rialza la testa, diciamo, la classe che diventa egemone attualmente, che è appunto eh, quella detta in sintesi del, dell'apparato militare di sicurezza, cioè di gente che, eh, ha, siccome, mh, diciamo, vede nella sua... Missione, l'individuazione di eh, un avversario eh, insomma ha pensato eh, anche nel cosiddetto periodo unipolare eh, statunitense eh, ma ci sarà un avversario e eh, questo avversario è la Cina poi sì ha, anche altri avversari ovviamente eh, diciamo resta la Russia nella testa eh, di, queste, mh, di questa classe però eh, diciamo, vedeva eh, la questione cinese prima di altri è detta in estrema sintesi appunto questa classe eh, diventa egemone quindi è in grado di influenzare il dibattito politico degli Stati Uniti nel suo complesso eh, al di là di chi sia il presidente su questo eh, ci sono eh, molte documentazioni eh, e prove in particolare dell'attività del congresso, delle varie eh, leggi che vengono Uh, proposte di contenimento uh, della Cina anche in questo periodo che hanno uh, in genere carattere uh, bipartisan. Per questo io ritengo che un'eventuale amministrazione Biden uh, manterrebbe alto il livello dello scontro uh, con la Cina, continuerebbe a considerare la Cina uh, rivale sistemico degli Stati Uniti eh, criticherà perché si parlerà molto della Cina nella campagna elettorale eh, Trump per eh, una retorica molto forte nei confronti della Cina che però non ha portato a importanti risultati eh, nell'interesse degli Stati Uniti e quindi cercherà di rovesciare questo in un punto di debolezza eh, di Trump mentre, eh, mentre il presidente in carica eh, cavalcherà questo aspetto perché la carta eh, economica salvo incredibili sorprese ma comunque non ce l'avrà più a disposizione come ci avrebbe avuto prima della pandemia e poi può eh, discutere e, e caricare su le responsabilità uh, di, di Pechino relativamente uh, alla pandemia uh, quindi io vedo degli elementi di continuità con dei distanziamenti di stile e di rapporto con uh, gli alleati insomma anche quando c'era Barack Obama uh, ci, ci dicevano gli Stati Uniti paesi europei dovete pagare per la Nato perché uh, stiamo pagando solo noi eh, lo dicevano in modo diverso diciamo non, non c'era un tweet del presidente su questo punto quindi io eh, mi immagino che torneranno per buona parte eventualmente eh, a quello stile e che sotto quello stile l'ostilità eh, nei confronti della Cina eh, rimarrà comunque intatta e alta come eh, rimarrà molto rilevante questa visione degli Stati Uniti nei confronti dei eh, paesi potenzialmente ostili alla Cina eh, in Asia e dei focolai anticinesi in Asia per eh, indebolire Pechino e dall'altro lato anche ehm, diciamo Pechino continuerà a Caricare sulle eh, debolezze del sistema statunitense quindi continuerà ad evidenziare per esempio elementi di eh, brutalità della polizia eh, degli Stati Uniti non, non giungerà a dire eh, queste persone che vengono malmenate eh, aspettano l'aiuto del partito comunista cinese però eh, come ha già fatto eh, il, utilizzerà questi elementi per eh, rafforzare la sua strategia che io chiamerei del e allora, e vi spiego che cos'è, uno eh, critica la Cina per eh, delle sue azioni contrarie al diritto internazionale e la Cina risponde: e allora l'Iraq uno critica eh, Huawei per eh, eventuali eh, vulnerabilità o possibilità di eh, dare dei dati al governo cinese e, e la Cina può rispondere. E allora Snowden è allo stesso modo uno critica eh, la, le azioni eh, evidenti, violente e brutali del governo e del Partito Comunista Cinese eh, contro i diritti umani nella cornice che vi ho descritto prima della loro idea eh, territoriale e culturale della Cina omogenea e loro lo risponderanno e allora le proteste degli Stati Uniti e il, eh, le azioni della, della polizia è, è una cosa vi assicuro che quelli del partito comunista cinese sono piuttosto intelligenti quindi se ho pensato io questa strategia dell'allora e allora loro l'hanno pensata molto prima eh, anticipato una domanda che ti volevo fare proprio sullo scenario futuro eh, nella, nei rapporti tra Cina e Stati Uniti e prima di ap aprire eventuali domande che potete scrivere nei commenti vorrei farne un'ultima io ha eh, detto che eh, lo scenario di atteggiamento politico verso eh, la Cina sarà eh, simile eh, a quello di Trump anche se con uno stile diverso anche nel caso in cui vinca eh, Biden. Eh, ma eh, quali eh, quali potrebbero essere i scenari per la sfida di medio periodo per la sfida interna che è emersa ora in tutta la sua prepotenza negli Stati Uniti, cioè la sfida del, eh, della disoccupazione, cioè dell'occupazione del, eh, non eh, di qualità, della vulnerabilità del mercato del lavoro, del, delle disuguaglianze crescenti, nonostante la, finché non c'è stato il coronavirus, la disoccupazione in realtà si è scesa. Ehm, del persistere di, ehm, di vari eh, razziali eh, molto importanti, basti pensare che ehm, a fronte di una media nazionale di circa il 30% di lower class, quindi classi più povere, eh, di persone che fanno parte della classe più povera, gli afroamericani che rientrano nella classe più povera sono il 55% del totale degli afroamericani. Quindi eh, la mia domanda è proprio questa qui, cioè. Eh, ha delineato lo scenario per la sfida esterna. Qual è il scenario per la sfida interna? E allora, io penso che eh, gli americani nella sfida interna continueranno a ragionare con il principio eh, throw the money at it. Eh, cioè getta i soldi per, per, cogliere, per cogliere la sfida e per essere all'altezza della sfida e il sistema degli Stati Uniti anche come l'ho descritto è estremamente eh, pragmatico è davvero cioè, agli Stati Uniti del loro debito non gli importa nulla naturalmente e il ruolo del eh, dollaro per ora non è in discussione Se questi elementi eh, non sono in discussione se si alza la temperatura eh, gli Stati Uniti non so se si derideva il libro eh, della eh, bravissima giornalista Amy Lowry che aveva quel, eh, quel titolo eh, su, eh, su dare soldi a tutti e eh, gli Stati Uniti daranno più soldi il, secondo me se sarà eh, così eh, pesante da un lato la temperatura e eh, interverrà di più lo Stato eh, il, eh, allora il capitalismo politico statunitense funziona funziona eh, principalmente per esempio nell'industria della difesa attraverso il sistema degli appalti cioè non è che eh, diciamo le industrie a difesa ehm, statunitensi vivono nel mercato, vivono negli appalti che eh, gli dà il governo, questo vale per, per tutti, compreso Elon Musk eh, ma possono fare di più eh, il, cioè, se, ci sarà, se ci sarà bisogno interverranno secondo me eh, direttamente, cioè, non è mh, diciamo gli aspetti, mantenere eh, il sistema è più degli aspetti ideologici del del sistema per, per gli stati uniti e l'altro punto è appunto quello che accennavamo all'inizio della nostra conversazione cioè le idee espresse anche da george friedman e da altri eh, analisti ovvero il l'utilizzo della eh, della guerra di alcune eh, di alcune guerre naturalmente non di guerre eh, con la cina che sarebbero troppo complicate per eh, sfogare eh, in certo modo eh, la situazione ma direi che comunque lo scenario di base rimane quello di un maggiore investimento degli stati uniti per contenere alcuni aspetti del, del sistema pur senza eh, eliminarli e, e quindi eh, diciamo mantenere queste eh, contraddizioni senza che giungano al, al punto di rottura. Eh, naturalmente eh, non è garantito che il punto di rottura eh, non arrivi perché nessuno è perfetto e perché la, eh, la fallibilità negli eventi umani può fare capolino anche nelle vicende delle, delle grandi potenze, a mio avviso Bene, ehm, ti ringrazio moltissimo per i tuoi interventi e sono, abbiamo coperto eh, veramente ehm, un ampio un'ampia gamma di temi a partire dal punto delle questioni interne siamo partiti dalle questioni interne dal, dalle proteste dal, ehm, dalle riots eh, negli Stati Uniti e siamo andati a finire alla Cina perché eh, è tutto eh, collegato non, non ci, non, ehm, bisogna pensare che chiaramente non si vive in un mondo dove ha compartimenti stagni dove c'è il problema interno il problema esterno il problema politico ma le cose si, si eh, mescolano fra di loro e, e, e vanno affrontate con un'ottica globale eh, io eh, adesso aprirei a alcuni commenti, vedo che ce n'è uno eh, di Marica eh, che ci chiede eh, se, di, di Trump che vuole ridurre i militari in Germania e trasferirli in Polonia e, e la ragione di questo no. allora quando eh, ci sono degli annunci di ritiro militare degli Stati Uniti bisogna sempre prenderli a mio avviso in ogni caso con grano salis eh, no? quando si dice ce ne andiamo da un posto eh, poi a volte non se ne vanno nello stesso periodo da un posto, quindi eh, la presenza eh, militare degli Stati Uniti in Germania sta a segnalare eh, una presenza importante sta a segnalare il il risultato della seconda guerra mondiale che è ancora con noi da tanti punti di vista nel funzionamento del, dell'ordinamento internazionale anche per eh, i sostenitori delle organizzazioni multilaterali basti pensare al alla composizione del consiglio di sicurezza eh, delle Nazioni Unite e viene rivendicata spesso questa presenza anche dai eh, rappresentanti degli Stati Uniti in Germania appunto nell'epoca di Trump è stata fatta in modo eh, perentorio, anche in particolare dall'ex ambasciatore eh, degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, anche in relazione al, eh, in relazione al caso Huawei e alle decisioni della Germania. Quindi, mh, insomma, immaginiamo questa presenza militare come sia la certificazione di equilibri geopolitici eh, del mondo, anche nei confronti di una grande potenza economica come la Germania, sicuramente il paese più importante eh, dell'Europa, il paese più rilevante all'interno dell'Unione Europea, come sappiamo, e, segnalando lo spostamento eh, il, si conferma eh, l'importanza di quel fronte orientale per, eh, per gli Stati Uniti, appunto il, la, la con la Polonia si discute di fare la base Militare, intitolato a Donald Trump queste, tutti questi elementi diciamo un po' di colore e di folklore che però eh, stanno a significare eh, non un disimpegno della potenza militare degli Stati Uniti nei eh, confronti eh, dell'Europa ma un'accentuazione dell'importanza dei paesi del confine orientale appunto ci sono mh, comunque degli analisti negli Stati Uniti che suggerisca e dicono ah sì ma e appunto ancora George Friedman lo fa in modo molto eh, molto simpatico anche spesso nelle sue interviste sull'IME non è che, sia, che io sia sempre d'accordo anche perché poi questi analisti tendono molto a sottovalutare eh, la reale eh, forza mh, degli avversari degli Stati Uniti e nei confronti della Cina eh, l'hanno fatto negli scorsi anni se vi guardate quello che scrivevano che si è rivelato, sbagliato però uno come George Friedman dice ma noi che cosa ci lì porta il mandiamo i, i cinesi in Italia mandiamo pure in Germania ce ne stiamo con eh, i nostri paesi eh, dell'anglosfera e il dominio dei mari del mondo eh, e dello spazio eh, che va rafforzato eh, aggiungono poi mandiamo un pochino di eh, militari eh, in Polonia per far vedere eh, chi comanda quindi sta all'interno eh, di queste visioni della politica statunitense anche di questo eh, gioco retorico che non sempre poi si materializza in eh, azioni eh, che vengono veramente portate avanti. C'è un altro commento di Francesco che chiede: eh, come vivrebbe la classe dirigente tedesca un'eventuale elezione di Trump e come vanno i rapporti tra amministrazione e USA e governo tedesco al momento? Allora, ehm, la Germania è un paese eh, per cui la relazione con eh, gli Stati Uniti è molto importante dal punto di vista culturale, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista che disegna le priorità di Berlino e della Germania, che è l'aspetto economico-commerciale. La Germania è anzitutto una grande potenza economico-commerciale, oltre a, ad essere eh, quella che io definirei la, la potenza negoziale dell'unione europea perché eh, ne, ne dirige le posizioni perché il paese che eh, riesce a negoziare con gli altri eh, oltre ad avere quella potenza economica avendo dei compromessi che poi possono essere più o meno al ribasso quindi la posizione tedesca fondamentale è il rapporto economico il rapporto economico che trump ha svolto molto attraverso questa sua eh, visione del la, eh, riduzione da ultimo dei rapporti commerciali al deficit commerciale con un paese, il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Germania è molto vasto e mh, quindi oltre ad esserci degli altri aspetti geopolitici strutturali del eh, rapporto tra Stati Uniti e Germania su cui anche per ragioni di tempo eh, non ci soffermiamo sicuramente c'è stato questo eh, elemento dei, dei rapporti con Donald Trump estremamente eh, importante e il, eh, ci sono state anche dispute commerciali per esempio eh, a un certo punto la cancelliera ha Uh, mi, insomma mi rifiuto di credere che le fabbriche della BMW in Germania possano porre un uh, rischio di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti perché eh, in alcuni casi eh, taluni di quelle eh, elementi del rapporto venivano sempre definiti attraverso quella clava di cui vi ho parlato prima della sicurezza nazionale, poi eh, chiaramente c'è anche eh, una, eh, una scintilla che eh, ovviamente non è scoccata per sutra, Personalità come quelle eh, di Trump e Merkel, insomma, capite anche molto facilmente e eh, in superficie che eh, sono ideal tipi eh, di leadership eh, estremamente diversi. Comunque, ehm, insomma, credo che le aspettative eh, della Germania, la scommessa della Germania, in ogni caso, sia per eh, l'elezione di, eh, di Biden, la questione su cui. Eh, la Germania si, si, si concentra molto il risultato elettorale eh, delle presidenziali e quindi la, la possibilità di eh, avere... Eh, un interlocutore che eh, ritengono maggiormente affine rispetto alla loro uh, visione principalmente economico-commerciale eh, dei rapporti eh, geopolitici. In questo orizzonte importante di trasformazione dove eh, rimane l'aspetto anch'esso nel medio termine dei rapporti eh, tra la Germania e la Cina eh, che mh, ha annunciato la stessa Merkel eh, di voler porre al centro della sua eh, presidenza di turno eh, nel contesto europeo è una, un rapporto di grandissima importanza anche per un interscambio commerciale molto vasto, di circa 205 miliardi ma è un rapporto rispetto al quale anche mh, nonostante la fortissima vicinanza dal punto di vista commerciale sono state sviluppate delle resistenze da parte tedesca in particolare relative all'acquisizione di imprese tedesche ad alta tecnologia da parte della Cina che poi ha fatto scattare anche in Germania meccanismi di protezione eh, delle sue imprese ben prima della pandemia quando questi meccanismi come anche il cosiddetto golden power in Italia sono stati eh, estremamente estesi, quindi ci sono uh, tutti questi elementi di scenario e di incertezza che hanno molta rilevanza a mio avviso nei, nel triangolo uh, Germania-Stati Uniti Cina C'è un ultimo commento di Andrea che ci chiede eh, quali potrebbero essere i campi di battaglia nei prossimi anni e se stanno cambiando Allora ehm, insomma sicuramente eh, diciamo credo che la tecnologia sia un campo di battaglia se noi parliamo di tecnologia nella sua accezione più vasta siamo davanti a uno dei principali campi di battaglia perché la tecnologia riguarda eh, diciamo, la cosiddetta infowar, guerra dell'informazione eh, l'evoluzione delle reciproche attività di intelligence riguarda anche la dimensione fisica della tecnologia, questo è un tema su cui io ho molto scritto sull'im e prima o poi tornerò anche con un libro dedicato a questo cioè noi è, è, crediamo che eh, il digitale abbia virtualizzato il mondo però questo eh, è falso eh, perché il controllo di alcuni elementi del territorio è estremamente importante insomma basti pensare a eh, mandare la roba nello spazio i cavi sottomarini e i centri dove eh, si trovano i dati e le materie prime e i luoghi dove si, si costruisce eh, l'hardware. Eh, quindi questi sono elementi campi di battaglia importantissimi, diciamo. Un altro aspetto che mostro nel mio libro è eh, quanto sia stata importante anche per la visione degli Stati Uniti la cosiddetta guerra dei semiconduttori col Giappone eh, negli anni 80 e all'inizio degli anni 90 cioè gli Stati Uniti erano eh, terrorizzati dal fatto che il Giappone diventasse il numero uno eh, al mondo acquisendo diciamo, un primato tecnologico in particolare nei semiconduttori poi che cosa succede ai nostri tempi la Cina fa il suo piano che qui dice diventerò autosufficiente nei eh, semiconduttori e gli Stati Uniti fanno di tutto, letteralmente di tutto per andare contro questo piano che probabilmente è stato presentato anche dai cinesi in modo goffo perché doveva essere, mm, diciamo, non dico segreto ma un po' più opaco questo uh, obiettivo che invece è stato riconosciuto uh, molto bene dagli Stati Uniti quindi questi elementi Diciamo della fisicità della tecnologia, sono parte di un campo di battaglia importante, una cosa che eh, mi preoccupa in generale, è che nelle classi dirigenti eh, occidentali questa idea del legame strutturale che c'è tra tecnologia e potere, non passa eh, abbastanza, invece deve passare perché è un elemento di grandissima importanza, infatti eh, su, su molti di questi aspetti si giocano anche elementi di debolezza strutturale dei paesi europei, no? il, ora c'è una maggiore, e qui concludo con questo elemento, eh, sicuramente rispetto alla grande recessione, eh, volontà da verificare di eh, mettere insieme degli investimenti, anche da, insomma, la Germania voi che studiate economia avete visto come ha, ha cambiato eh, diciamo a 180 gradi la sua visione economica del pareggio di bilancio mm. nel corso della pandemia ma il punto è eh, quale sarà il risultato di tutto ciò nel rapporto tra tecnologia e potere per eh, il controllo di elementi relativi al digitale, alla stessa sostenibilità perché non è che esiste la sostenibilità anch'essa come il digitale così eh, in aria, e il, sono sempre prodotti, soluzioni eh, rispetto ai quali qualcuno possiede, sta alla frontiera tecnologica e qualcuno invece è semplicemente è uno che si va a comprare eh, le cose, quindi mh, diciamo che cosa vogliono e vogliamo essere rispetto a questo scenario? Rispondere adeguatamente a questa importanza determina la posizione dei vari attori nel campo di battaglia. Bene, anzi benissimo perché abbiamo anche eh, dato voce al pubblico, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ma soprattutto ringrazio Alessandro Aresu e invito chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà eh, perché metteremo questo video sulle varie piattaforme come YouTube eh, a leggere il libro di Alessandro, Le potenze del capitalismo politico Stati Uniti e Cina, edito da, dalla nave di Teseo. E, e, invito tutti a seguirlo anche sull'IMES, di cui ricordo è il consigliere scientifico, e magari a seguirlo anche su Twitter, dove eh, lancia delle riflessioni interessanti. Eh, si chiama Ale Aresu e potete seguirlo tutti. Eh, grazie mille. Eh, grazie a tutti, grazie Alessandro. Grazie ancora, grazie, ciao, ciao, ciao.